Allora, argomento molto interessante, specialmente per l'argomento, cosa succede o cosa dovrebbe succedere nella parte diciamo più importante, più topica della, della nostra sequenza di tiro, qualunque essa sia, dove tutto accade, dove tutto si compie. Sia che duri un centesimo di secondo sia che duri 4 5 6 secondi è la parte della nostra sequenza che va dall'ancoraggio al rilascio molto spesso eh, anzi in tantissime occasioni specialmente parlando di arco nudo eh, si vedono dei rilasci anticipati in modo clamoroso eh, che dicono completamente eh, il risultato della freccia proprio perché dietro non c'è nessuna strategia o comunque non è stata impostata precedentemente una strategia adeguata e questo ha potuto magari formare una forma cosiddetta di target panic oppure di stress incontrollato o di anticipazione addirittura del rilascio dovuto a una forma di stress o dovuto a qualsiasi tipo di patologia che non mi permette di, neanche di incominciare l'impostazione del giro. adesso vediamo cosa dovrebbe vediamo due cose una vediamo una una sequenza di tiro per quanto riguarda l'arco nudo, che potrebbe essere rapportata a qualsiasi tipologia di, di, di arco, che è la mia sequenza di tiro, quindi adesso io scriverò su questo foglio qual è la mia sequenza di tiro, qual è, come mi rapporto io, eh, che strategia utilizzo per poter tirare le mie frecce, o che comunque vorrei utilizzare, non sempre è quello che voglio fare eh, avviene prima, prima però faccio due preamboli uno per quanto riguarda l'arco olimpico e l'arco cupano che hanno meno problemi di questo genere no, uno perché l'arco olimpico alchica quindi una volta raggiunto l'ancoraggio deve svolgere un'azione meccanica che per l'appunto è quella più importante una no? strategia che è stata impostata meccanicamente quindi a cui non ci si può sottrarre, bisogna far uscire questa freccia dalla lamella e quindi c'è tutto il tempo non per mirare ma c'è tutto il tempo per affinare l'equilibrio dinamico, affinare le forze di spinta e trazione sul piano verticale, eh, affinare la muscolatura Protagonista, disabilitarla e ottenere quindi un tiro eh, pulito eh, non ultimo ma è, è, per l'appunto più importante il fatto di rilasciare in modo automatico senza addirittura utilizzare il sistema nervoso centrale quindi passando direttamente dal sistema nervoso per difendere con una sorta di rilascio a sorpresa dovuto per l'appunto al futuro la stessa cosa avviene eh, Nell'Alco Compound. Nell compound sempre di più si utilizzano sganci meccanici in back tension quindi che si utilizzano con la tensione dorsale, quale, i, quali, i quali sganci aprono la propria, il proprio sgancio in modo inatteso. Quindi in modo inatteso. Ecco per l'appunto c'era agganciato al precedente come io posso mirare se non so quando scoccherà la freccia non posso mirare ecco che anche l'arco compound, la strategia di mira è sofisticata e non è purtroppo è, è dipendente dal, da, dall'inconscio deve essere totalmente delegata all'inconscio per l'appunto perché il conscio non sa quando partirà la freccia chiuse del volito parliamo un po' eh, invece dell'arco L'arco colui invece è un po' un problema, no? perché una volta raggiunto l'ancoraggio, che faccio? Una volta raggiunto l'ancoraggio, devo inventare una strategia per non anticipare in modo inadeguato il rilascio della freccia quando non sono ancora pronto. Quando non ho ancora un equilibrio dinamico completo, quando gli allineamenti delle forze in gioco di spinta trazione non sono ancora ben allineate sul piano verticale ed è di difficile attuazione, allora devo impostare una strategia affinché tutto questo avvenga e questo è molto più difficile che non utilizzando l'arco olimpico o l'arco globale. Allora intanto vediamo un po' qual è la mia, prima di parlare appunto dell'ancoraggio al rilascio, qual è la mia sequenza di tiro, no? Che poi la sequenza di tiro è quella da quando parto con l'arco verso il picchetto, o la linea di tiro e finisco con la freccia, no? vediamo un po' qual è la mia, la mia sequenza di tiro. Allora, innanzitutto, uno, parto verso la linea di tiro, ben determinato a fare centro è importante questo, io devo partire già con idee miei precise. stringo con forza l'impugnatura in modo da stabilire un contatto fisico con la mia volontà. Questo è una sorta di interruttore, no? O logicamente me lo sono creato io, quindi quando parto stringo con forza, con pugnatura, per stabilire proprio un contatto fisico, quindi dare un senso, un senso forte a quello che dovrò andare a fare. Okay? Due, mi posiziono sulla linea di tiro con i piedi leggermente divaricati, i piedi paralleli alla linea di tiro mi sento ben comodo e il peso è equamente distribuito, non normale. Mi posiziono sulla linea di tiro. 3. Incocco la freccia sempre con gli stessi identici movimenti. Con gli stessi. sequenza quella del 10 sicuro e ne rivivo le sensazioni ma allora, questo dopo aver scelto di sulla linea di tiro Posizionando sempre il piede nello stesso modo, incocco la freccia sempre con gli stessi identici movimenti, questo è molto importante, fa parte della mia sequenza. Io non devo modificare niente della mia sequenza, sempre estraggo sempre le frecce, incocco sempre nella stessa maniera, questo è molto importante dal punto di vista inconscio. Questo è il momento migliore per la visualizzazione, per visualizzare inconsciamente dare un inconscio input di precisione, di perfezione. Ma questo per, tutta la che... per tutto, tutte le tipologie. Per tutte le teologie, tutte, tutte, tutti, tutte. Tutte, tutte, tutte, tutti. tutti gli altri, tutti, qualsiasi tipo di animo, qualsiasi, qualsiasi tipo di strategia, qual tutti. In questo momento ho la mia visualizzazione, devo visualizzare il più bel tiro che abbia mai fatto, lo devo rivivere, devo rivivere le sensazioni perché devo mettere il mio inconscio, siccome sfrutterò molto di più l'inconscio del conscio, devo mettere il mio inconscio nelle condizioni migliori, nelle condizioni migliori metterlo a proprio agio in modo ottimistico, quindi quello di fare 10, di sentire che farò 10, di rivivere le sensazioni di quanto ho fatto un bel tiro, okay? e questo è il momento 3 4 posiziono le dita sulla corda Posiziono le, sulla corda con grande attenzione, tra la prima e la seconda falange, perlomeno io lo faccio così abbastanza profondo, tra la prima e la seconda falange facendo molta attenzione a dove posizionerò la padella, dovrò essere molto pignolo su questo. 5. Posiziono la mano sulla grip. o impugnatura che gli si volga, in modo tale che le nocche siano a 45 gradi questo è molto disatteso le nocche siano a 45 gradi perché il punto di spinta dell'arco deve essere in corrispondenza di quest'osso che si chiama radio questo è fisica io non posso avere l'arco così perché sono disassato nel punto di spinta avrò una torsione in più quindi dovrò essere in questa posizione molto semplicemente se questa è la linea della vita l'arco deve toccare solo questa parte questa parte non la deve toccare con nessun'arco. perché se la tocca provoco torsioni provoco caos e quindi nel tiro con l'arco non va bene Ok? quindi dovrò per una, una giusta posizione le nocche le vedo a 45 gradi se le vedo a 45 gradi sono in posizione il punto di spinta il punto di pivot di pressione sull'impugnatura è in questa posizione esattamente in corrispondenza del radio e quindi le forze possono essere allineate con il minimo della torsione adesso cominciamo a entrare in zona, nella zona più intensa. 6 Traziono Traziono leggermente per annullare il peso dell'arco. Alzo l'arco ispirando. Inspirando. Cosa vuol dire inspirare. Inspirando. Invece quando butta fuori? Espirando. ok? Quindi, traziono leggermente, vuol dire trazionare leggermente, e alto sull'arco e riempendo un po' il Ok? Traziono leggermente e alto sull'arco. e lo posiziono alzo l'arco ispirando e lo posiziono in linea con il bersaglio in linea col bersaglio estendo la spalla e la lascio estesa durante la trazione guardando solo il centro del bersaglio rilasso e tengo rilassate tutte le dita della mano dell'alto ok? espando leggermente la spalla e rilasso la mano estendo leggermente la spalla Estendo la spalla dell'arco, guardando solo il centro del bersaglio, non guardo la punta, non faccio niente mire con queste cose qua strane, no, guardando solo il centro, quindi non, la mira non esiste, non dobbiamo mirare, questa non è una fase per capire niente, dobbiamo guardare il centro del bersaglio, stop, concentrarsi su cosa dobbiamo fare, rilasso e tengo rilassate tutte le dita della mano dell'altro. è il momento di rilassare le dita della mano dell'altro. Io vedo troppa gente che tira col mignolo di, della regina Elisabetta quando prende il tempo. Va bene, il mignolo provoca tensioni fi, fino a quasi alla, alla spalla. Quindi è il momento di rilassare tutte le dita. Rilassare tutto. Sette. controllo. La proiezione della corda, controllo la proiezione della corda. La testa è immobile e rilassata. La testa è immobile e rilassata. Gli occhi sono entrambi aperti. Perché gli occhi aperti? È sempre assolutamente conveniente avere tutti e due gli occhi aperti. Tutti e due gli occhi aperti rilassano la faccia molto di più. che ti rendono molto più consapevole, tridimensionalmente, di cosa esiste da oggi. Completo la trazione, completo la trazione, espirando leggermente. Le dita della corda della corda si rilassano e anche il dorso della mano della corda. Ok? Quindi sono arrivato finalmente all'ancoraggio, rilascio leggermente le dita e anche il dorso della mano. Qua deve diventare una catena, non ci deve essere più tensione muscolare. Benissimo, siamo arrivati a questo punto, cioè non abbiamo ancora fatto niente. E tutta preparazione, sia fisica che psicologica, perché abbiamo già effettuato, anche l'anticipazione del gesto quindi una visualizzazione per mettere in condizione l'inconscio quindi il modo operare da adesso in avanti in modo ottimale quindi siamo, siamo arrivati all'ancoraggio molto spesso il tiro finisce qua e siamo arrivati invece, invece il problema qual è anzi la soluzione non è il problema che il tiro comincia qua il tiro inizia dal punto finora è solo stata preparazione il tiro comincia dal punto da lì in avanti capita se facciamo bene o facciamo male dipende da adesso in avanti e da adesso in avanti che dobbiamo con l'allenamento con l'organizzazione del tiro, con una giusta strategia e un giusto metodo per, per farlo, dobbiamo inventarci cosa metterci da qua al rilascio. 8. Raggiungo l'ancoraggio. Raggiungo l'ancoraggio. Sempre guardando solo il centro del bersaglio, sempre guardando solo il centro del bersaglio, quindi mira con l'equazione dietro yeah, no. bersaglio per evitare di perdere tensione, per evitare di perdere tensione, concentrazione e allineamento. Okay. Perché devo guardare solo il centro del bersaglio? Perché se io in questa fase qua cerco una linea di collimazione sbaglio, sono rovinato, non lo devo fare perché se facessi in quel modo mi rigidisco perdo tensione, perdo concentrazione perdo l'allenamento, non lo devo ancora fare okay? non sono ancora pronto perché non, non ho ancora affinato l'equilibrio dinamico, non ho ancora affinato la forza di spinta e trazione spinta e trazione perfettamente su un piano verticale perché se io non sono sul piano verticale al rilascio avrò uno spostamento caotico 9 entriamo nella zona calda controllo la sensazione ottimale dei contatti al viso e proseguo controllo la sensazione ottimale dei contatti al viso e prosegue. Ok? Tutto questo avviene in pochi, in pochi attimi, eh. non vi crediate? Può avvenire in poco, pochissimo Però dobbiamo sapere cosa stiamo facendo. Eh. Potrebbe anche essere uh, così. Se sappiamo cosa stiamo facendo perché se non sappiamo cosa stiamo facendo stiamo tirando le pietre nel fiume gluk gluk gluk gluk bellissimo bellissimo divertimento ma non è tirare con l'arco per fare il centro eh, è uno che sente un gluk o toc o paffo, guarda bellissimo sport ma si fa ginnastica non si fa tiro per prenderci che un'altra cosa? 10 zona caldissima effettuo la trazione secondaria effetto la trazione secondaria che cavolo sarà sento che la scapola della corda cerca di ruotare verso la colonna vertebrale sento che la della corda cerca di ruotare verso la colonna vertebrale Sempre guardando solo il centro del bersaglio, sempre guardando solo il centro, lo sguardo non deve distogliersi dal centro, l'avambraccio della corda è completamente riversato, avambraccio rilassato L'avambraccio della corda è completamente rilassato cioè io sto spostando la trazione la sto spostando sul muscolo dorsale 11 ora mir ok? fino qua non ho cercato di capire, non ho ancora innescato una strategia di mira. Ora la posso innescare. Miro, tra virgolette. Sono in apnea. La punta della freccia. La punta della freccia è completamente completamente sfocata è completamente sfocata la, la messa a fuoco è sempre sul centro del bersaglio la punta della freccia è completamente sfocata in visione secondaria So che c'è, la quale si posizionerà automaticamente, automaticamente, nel posto giusto. Qualunque esso sia, non è detto che debba essere nel giallo, nello super spot, nel pelle. Quello che interessa a me è che la freccia completamente sfocata il mio inconscio la posizionerà sempre nel punto che lui preferisce. Sarà sempre quello, quello che gli piace a lui. Okay? Lo farà automaticamente, perché io l'ho addestrato a farlo automaticamente. In effetti. In effetti la mira la mira accade. accade inconsciamente.